Ciao amici di TRS Radio, come state? Intanto oh, sì, mi vedete vestita da Babbo Natale perché eh, voglio farvi gli auguri e eh, da un po' che non ci vediamo e non ci sentiamo ma effettivamente insomma... È è stato un lungo una lunga degenza a eh, causa di operazione al braccio come vi avevo detto in realtà non è che sia proprio benissimo ma pian pianino insomma, diciamo così ehm, stiamo ritornando eh, a posto anche se in realtà queste notti passo, le passo praticamente a dormire sul divano e in quanto di notte poi inizia a farmi male tutta la mano e non riesco a stare sdraiato vabbè ma detto questo era un piacere tornare insieme per eh, farci eh, gli auguri di Natale ma per farci la nostra diretta del martedì una diretta del martedì che è stata eh, veramente di nuovo molto molto molto interessante e, insomma c'è chi eh, come me mega naturista eh, andava a fare trasloco oggi quindi si spostava di poco ma rimaneva sempre nella zona vicino all'aeroporto di Malpensa eh, oggi vi ho chiesto se avevate già fatto così dei regali natalizi. Qualcuno di voi mi ha detto che non li aveva ancora fatti, quindi è come me, nel senso che arriva all'ultimo al 24, sicuramente a farli. E vabbè, eh, questo è, però insomma, facciamo un po' quello che, eh, che possiamo, facciamo come possiamo. Eh, nel frattempo, ad esempio, eh, eh, Frank ha detto che eh, aveva eh, acquistato solo un regalo per suo figlio, aveva fatto un, un Nintendo eh, che sicuramente è diverso da quelli che mi ricordavo io che avevano le mie figlie eh, che era eh, quello di adesso invece un intendo che insomma si può attaccare anche alla, alla tv quindi eh, sicuramente anche molto più fruibile eh, folgore paracadutista ha detto che eh, insomma era alle prese ancora con ehm, i vari eh, periodi natalizi con quello che era eh, l'appuntamento dicevo con Aiuto vado a prenderlo perché me lo sono perso. Eh, con il gruppo storico Natale e, e poi col gruppo storico e poi Natale invece lui lo trascorre in famiglia eh, con sua figlia, aveva comprato dei regali a sua figlia che erano effettivamente eh, quelli eh, o dei libri e io ho detto molto interessanti i libri eh, perché effettivamente, insomma, portare cultura, libri, dischi, vinili, eh, concerti, eh, sono sempre molto belli da ricevere. E se poi messi sotto l'albero ancora più belli eh, tra l'altro insomma DJ Milano ci diceva che è venuto in Italia a novembre prima della sua operazione perché è stato operato come me insomma lui la sua cicatrice ce l'ha nella schiena 11 cm è già una bella botta e quindi abbiamo in comune diceva DJ Milano anche la cicatrice sulla schiena perché anche io una bella cicatrice che va dal collo fino all'osso sacro eh, insomma, sono stato operato 25 anni fa eh, di scogliosi Ho beh due barre che mi blocco la schia, ma con questo insomma si va avanti si va avanti sempre quindi DJ dice Milano dicevo sarà un po' lunga ma non ti preoccupare che poi andrà benissimo Denis o meglio Demis ehm eh, ci salutava, eh, sì, quello che insomma fa eh, il compleanno eh, praticamente lo stesso giorno, eh, ma un anno in meno. Eh, fortunato te che hai un anno in meno. Eh, Frank eh, diceva che tra l'altro, oltre al figlio, aveva comprato anche in regalo per sua moglie un bel concerto mm, mm, mm, di eh, Claudio Baglioni ad Avezzano dell'Aquila a febbraio eh, e poi insomma. Eh, sicuramente eh interessanti anche insomma le, al di là di quello che facevate per Natale i vostri auguri anche quello un po' che avete eh, raccontato ma tutti praticamente eh, rimanete eh, in famiglia eh, e quindi questo mi sembra eh, una cosa molto bella da passare insomma nelle feste eh, soprattutto in in famiglia. E, mh, che dire poi insomma tra le tante cose eh, mi, vi ho richiesto praticamente di mandare dei whatsapp con gli auguri di Natale a quello che è il whatsapp della radio 331 126 5959 eh, i vostri auguri agli amici di TRS Radio verranno inseriti eh, nella trasmissione del 31 dicembre alle ore 23 quindi un modo per stare insieme anche nel 23 dicembre eh, e qualcuno di voi me l'ha già mandato quindi ne aspetto ancora tanti altri in mi raccomando, poi invece Domenico. Eh, mi diceva che ha regalato solo profumi per Natale E eh, sicuramente è un regalo eh, Secondo me difficile da fare eh, Perché, eh, devo dire la verità Insomma, il profumo è, è molto particolare Quindi devi conoscere la persona a cui vai a regalarlo eh, Anche perché devi conoscere, insomma, note di testa, di cuore Insomma, tutto quello che può eh, piacere Però, devo dire che se eh, regalate un profumo È perché veramente conoscete la persona che avete davanti Quindi... Complimenti, chapeau. <ride> eh, poi, eh, ah, ok, Folgore mi aveva detto che il nome del gruppo storico era Militaria 1848-1945 ODV eh, di Torino, ricostruzione dei corpi del Regio Esercito. Eh, oh, abbiamo poi nel frattempo... Eh, passato eh, due vinili eh, quindi siamo tornati un po' a, a passare i vinili abbiamo eh, scoperto eh, quindi questo che era delle Negres Negrisbert eh, che secondo me eh, insomma, era un gruppo molto interessante e piacevole negli anni eh, 80 e, mh, e, e ho detto che magari uno dei prossimi vinili raccontati potrebbe essere proprio la storia delle Negrisbert perché una storia molto, molto particolare e poi eh, l'altro che abbiamo passato che ho trovato così questa mattina passando eh, in rassegna quello che è la stanza dei vinili questo degli a eh, un gruppo che a me piace, piace tantissimo è che insomma sono gruppi che ogni tanto non si sentono più tanto però vi ho anche detto a imhclibuna.it di mandarmi magari le vostre proposte di quali vinili vorreste venissero recensiti o almeno gruppi musicali insomma mh, fatemi Fatemi sapere che eh, così nelle vacanze, sicuramente mi, eh, mi organizzo eh, per, per cercare tutto e poi vediamo ancora un po'. Abbiamo ricordato di mandare i contributi per l'album, per il libro ed, uh, poi, uh, il cui ricavato andrà in beneficenza con tutti i vostri diciamo così eh, contributi dalle foto alle ricette alle storie eh, Anonymous quando abbiamo parlato di vinili si è parlato anche del fatto che Simon diceva da quant'è che i vinili non vengono più eh, prodotti in realtà no i vinili continuano a venire prodotti anzi molti gruppi adesso devo dire la verità stanno tornando anche un po' al al vinile eh, lo, la cosa è che sono molto costosi ma eh, secondo me anche tanti insomma fluiscono più delle eh, diciamo così eh, del cellulare eh, e eh, magari hanno acquistato meno ad esempio eh, proprio i giradischi eh, ci vuole tempo per ascoltare il vinile ma secondo me il vinile l'ho detto tante volte averlo in mano, guardare i disegni, leggere i testi è una cosa molto importante e Anonymous eh, diceva che appunto addirittura hanno superato la produzione ehm, e vendita rispetto al cd e lui proprio se ne ha acquistati un po' che... Nelle bancarelle e devo dire che eh, eh, ha acquistato dei bei album, ad esempio ho preso eh, Metallica, In Excess, Terrestre Darby, eh, Prezzo Boys, eh, insomma tutti i gruppi <ride> che fanno parte anche un po' della mia gioventù, della mia giovinezza. E, mh, insomma, poi mi è stato chiesto cosa volevo ricevere di Natale da, a Natale mi è stato proposto addirittura un collare vabbè però quelli steampunk a mi piacciono quindi potrebbe essere un'idea e... <ride> ho detto salute <ride> ne ho bisogno di tante serenità eh, forse banali ma in qualche modo sono quelli che effettivamente eh, sono eh, diciamo così ehm quelli che poi tutti no, ci, ci, ci auspichiamo di avere. Poi, vabbè, eh, se andiamo invece sulle cose un pochettino più fisiche, eh, ok, ci sta un tailleur, perché, non lo so perché, ma cioè, eh, è una vita che sogno un tailleur bianco. Eh, poi, vabbè, dei gioielli particolari, eh, dei libri, dei vinili, eh, un profumo, eh, cos'altro, un viaggio Beh, insomma, mh, qualsiasi cosa va benissimo purché fatto con il cuore quindi con il cuore io invece adesso vi faccio i miei auguri eh, ci vedremo sicuramente nelle feste natalizie eh, passatele bene, passatele in famiglia vi auguro veramente che tutto quello che desideriate possa essere eh, messo così sotto, sotto l'albero, eh, vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccio, eh, Babba Natale così si congeda, eh, ma in realtà insomma, potrete seguirmi anche su Patreon e naturalmente qui nuovamente su YouTube per altre chiacchierate insieme. Grazie perché oggi mi ha fatto piacere rivedervi e è stato un piacere avervi così tanti. Un bacio, ciao, auguroni di buone feste, ciao.